persone da tutte le parti del mondo quindi ho deciso oggi di non andare in live in youtube ma di fare una live qua su TikTok. E il 26 gennaio è stato il mio compleanno e quindi se mi volete aiutare eh, abbonatevi sul mio canale di youtube hello hello Vediamo di fare una live con Hello, Hello how are you my friend? Uh, I'm good and you? I'm very well. Oh, thank God, thank God. Thank God. This time are very hard. You all the things uh happen with the pandemia. Yeah. This is a very Please let thing. me ask. Please let me ask why are you why are you calling from? I'm uh, from Rome Italy and you? Rome Italy I'm Dubai. Beautiful Dubai. Yeah. Nice to meet But, you. But uh, this uh, pandemic is very bad so sad for all the humanity. I hope it end As soon as possible, yeah. Because our okay. life are so bad uh, with this quarantine, uh, okay. all, all the all, so all right. Thing. Now, yes, right I'm, now... I'm, I'm, I'm very well, thank you. And you? Yeah, yeah. Oh, I'm good, I'm good, I'm good tech uh, the vaccine please Va vaccine that... yourself. yeah I have the two doses and in ten days I will uh, put the, the three doses of vaccine okay. okay okay it will it will help you vaccine? yes yes All right. all right all right you have to take yeah. uh, take care of yourself because this yeah, COVID yeah, yeah. is so bad yeah it's true this corona is too bad yes yes yeah it's true uh, i would try my best and then uh, do something about it okay yeah okay We have to take care of, of ourselves. Yeah. I okay. hope it ends soon. All this uh, epidemic, pandemic uh, and the virus. Because the, uh, we don't need this. Why? We have another problem to, to put uh, this too on our life. <laughs> okay, okay, okay. Wonderful. Well, bye. Okay. Oh, thank you, too. Thank you. Thank you. You're welcome. Uh, you are welcome, too, sir. All right, I appreciate it. Okay. Nice to meet you. Uh, the, the same I, I, I say. Nice to meet you. It's a pleasure. Okay, okay, All right. Rome. Oh, good, good, good, good. Rome is a beautiful country. Oh, so which that which church, uh, church do you attend, please? Yes, I don't, don't know how. Is that hello? Ah, oh, no, it's a match. Yeah, yeah, yeah, it's not a match yeah it's good oh okay so uh can i ask which church do you attend ah um i don't know how to say uh, <laughs> this is my first match on uh, uh tick yeah okay okay okay okay oh It's good, it's good. Sorry. What oh, do you like to eat? Ah, very good. I can't hear you well, please. Come again, come again. Um, what do you like to do on your um free time? My free time, your hobby, Hello? yes. My hobby, my hobby. Mm. Okay, my hobby is uh playing football, it's my hobby. Very well, yeah. Playing football I, is my I, like, I like to do some streaming uh, last time because I can i cannot uh, go outside home so <laughs> my last hobby is uh, this uh, do streaming on youtube and other social network yeah we are in quarantine um, you are si yes uh, here yes why too much See, because, uh, uh, yes yes due corona There is a lot of corona on the streets. Uh, wow. Sorry, sorry, sorry, in sorry. Europe, uh, in Europe, is the fifth wave. Okay. Oh. And, sorry. Uh, sorry. No, no, no, no, don't worry. Uh, yeah. So, you are in inside room? you can't go you can't go out like you are going to buy something on market uh place or yes it's strange because school are, are close, closer but uh, mm -hmm. uh supermarket no and uh, you can uh, go to play um uh lottery and uh, uh some games Uh, yeah. like uh, loto but uh, you can't uh, go to another place or all economic uh, places you can go and spend but schools yeah. uh, hospitals are more or less uh, closed okay to go It's football pandemic. you can yeah Where is money uh, is not close? Okay, okay, okay, okay, okay, oh. <laughs> this. this one is too bad, it's too bad. This this pandemic is spoiling everything. Mm. Yeah, money rules everything. is that money is the most important things for all government so here where uh, when you go out to, to spend money uh, is not important quarantini but if you go to um, uh, get your children to school and uh, yeah. are in quarantine. Ok, ok. okay. Oh, sorry, sorry, sorry. Yeah, how are you? I'm good. Uh, too much pandemic in Europe. And uh, your room, yeah, room, room. Hello, hello, how are you? How are you? Yeah. Too much pandemic in room. Oh, sorry, sorry, sorry, please. Uh, well, we, we are have here? done zero uh, together on this match. Yeah. Well, bye bye. Okay, okay, okay.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 Eh, eh, eh, eh. Ah, ah, ah, ah. salve, salve a tutti voi. Grazie. Oh you again. Yeah. It's me again. You won, you won, you won. <laughs> uh, okay. Uh last night I have a lot of people on alive. live. Uh, today not. Yeah. Yeah. Maybe they are busy and then uh, some of them don't have time, that's why. Today is a holiday for here, that's why I ah. have for you, yeah. Probably. Yeah, in Dubai, today is holiday, every Friday, no work. Happy Friday and have a good weekend, bye-bye. Yeah. Thank you, thank you, thank you. allora hola, hola, come va, ai che Adrian Hola, sí. Sì. Where are you from? Pero me puedes decir, Adrian. Ah, bien, Adrian. ¿De dónde sos? ¿De dónde son uh, todos ustedes? English. Yes, I speak a little bit on English ah, de Argentina ah, bien, io soy de Roma. Espera, che me parece che me hice effetti speciali, demasiado recargati. Bene, bene, oggi non sto in eh, YouTube perché habitualmente faccio le live di ahí, però quise provare a fare qualcosa di distinto. poi non sé so dove potranno vedere le live che faccio in TikTok, però questa è la mia prima live che faccio parlando, perché generalmente non parlo in las lives. Josh Penish, ah bien, bien, bien, perfecto. Si me siguen, io veo che tengo mucho pubblico hispanoamericano. Si me siguen, van a poter essere uh, uh, avvisati antes che empiece mi prossima live. Si, sí, hablo bastante bene uh, in spanish. Grazie por los likes. Y no se olviden de mirar mis videos que algunos han sido vistos hasta 5000 10000 1000 veces. Hago videos siguiendo la tendenza del momento, así que no necesariamente reflejan mis opiniones. Pero dejé de hacer aceratos videos míos. Perché vedo che interessa un poco, in cambio, eh, trato di toccare temáticas hacia le quali la gente è sensibile. De questa forma, eh, tengo più seguidores, più likes e più views. Perché hago cortas animazioni e se reproducen molte muchas veces. E y... Y non so sé come funzionano le slide. sempre me costó descifrarle, perché después, in mi canal, non se ven, però è così. Vean mis vídeos en donde aparezco yo y tienen pocas visualizaciones. Vean los vídeos en donde hablo de temáticas que les importa a muchas personas y se verán muchas veces. incredibile tengo 550 me gusta 564 però che sta pasando? Intervienen in pocos en la chat come può essere 594 vamos a ver a chi puedo invitar Nadie quiere venire in diretta conmigo. È invitato una persona, però. Soy yo, ah, bien, ah, fantastico, grazie. Entonces, vamos a ver si te puedo, si llega la señal del wifi fi hacer ver una cosa. Vamos a ver si te puedo hacer ver una cosa. Una cosa che podés ver también en mi Instagram. Esto es mi perrito. Duerme, tiene sueño. Es un salsicha. Mira qué lindo. Mira, pobrecito. Ronca. Ya se dio vuelta y ronca. Él duerme así. No sé cómo logren dormir tanto, pero es increíble. Mis perros hoy están de vagos todos. Esta también estaba durmiendo. Pero ora se despertó. Es viejita, está media cabroncita. Y después, la otra no sé en dónde está. Porque tengo que salir fuera del rango del wifi, si no... No, si no se me va a suspender la live. entonces es una live que hago para los amigos que me siguen en no te puedo hablar porque parece que mi abuelo falleció lo lamento mucho esperemos que no eh... s s -s sabe, -s -sabe -me decir qué ocurrió pero lo lamentaría mucho che ocurriera algo así, eh, mi, mi querida amiga, no, mi querido amigo, perdón. Eh, grazie di avermi seguido. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Bien, bien. Eh, me esperemos que no le pasó nada a tu abuelo. Mm, quería decir abuela, pero ok. Porque todos mis familiares ah. están llorando, que estoy escuchando los llantos por eso. Lo lamento mucho. Sí. No pasa nada. Ah. Voy a un rato. Se me va a apagar el celular porque tengo 1% de batería y no tengo cargador. Ah, bueno. Entonces, déjame en los comentarios qué ocurrió y nos veremos. Y, sí, y mis ahora. condolencias. Sí, ahora, después cuando cargue el celular, ahí te respondo. Sí, tengo wifi. Bueno, bueno. Chao, eh. Gracias por los likes. Por haberme seguido. De nada. Y con verdad? violencias. Chao. Chao. Chao. E... Nada, dove tu vedi questa ve comunicazione? Siamo ai breve, tu, ho avuto questa comunicazione breve con una persona a cui forse purtroppo è morta la nonna e mi dispiace molto già mm. 1.400 mi piace il canale di youtube che non piace ma tutti guardano e che ha molto successo scrivo nel mio profilo ma che cos'è il successo che cos'è il successo di fronte a un tragico evento ecco ho voluto sperimentare perché no, non mi sentivo di fare un video in youtube allora ho, ho fatto questa live in tiktok C ho avuto due nuovi followers 50 visualizzazioni gli invito gli spettatori a seguire in modo che venga loro ricordata la prossima volta che va in live. Mi raccomando, non so dove si potrà vedere questo video dopo. Perché io le live non riesco mai a trovarle. Quelle che faccio, ma se vi iscrivete al mio profilo di TikTok, non vi perderete le prossime live. Adesso c'è due persone che mi seguono. E... Importatore... Mm. No, vabbè, ma come dire... Ah, Facundo Almariz. Ciao, bene, benissimo. Va in diretta, aggiungi. Bene, ho mandato un invito per Hello. Hola. ¿Cómo ando? ¿Todo bien? ¿Dónde estás hablando? Ma del maso del menos, es mi primera live acá. Este, este. de ¿Eh? Argentina. Ah, bien, yo de Roma, Italia. Uy, oh, qué lindo. Mil cien está en el envío. Mil cien. Me gusta tener un cliente. Eh. ¿Cómo están con el tema ah, del bien. COVID en Roma? E sì, il COVID Ora la tengo che hacerla la tercera dosis, e stiamo che eh, regresa la quinta o la quinta o algo así. Io sono un youtuber. Encontrarás en la descrizione de di este canal mi link in YouTube. Bien, eh, entonces eh, se hace un match che non sé exactamente cómo funziona. A ¿De ver, de... No ¿De, qué a de qué vamos a hablar, no, no, capturamos entonces? no, no, no, Está vendiendo algo en live. Se ve que es una tienda de abarrotes y electrodomésticos. No se entiende qué cadena es, pero parece una un negocio de De electrodoméstica. Ah. Y yo me vine a clavar así. <ríe> estoy, acá estoy, acá estoy. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, eh, contamos, vendiste. Sí, ahí te hicimos que una venta. Ah, estoy bien, fantástico. ¿Y bien, qué vendiste? Que un aire acondicionado. Ah, bien, bueno, de estos tiempos eh, se puede entender ahí que acá <ríe> hace frío, allá hace calor. Ah, buona tormenta, non c'è niente, non si fa niente perché se è iniziato a chiudere tutto e io sono eh, perito ragioniere, eh, tenedor di libri sarebbe, se si è iniziato a chiudere tutto e non si lavora più. E bueno, che suerte che tu lavori. Sì, sì, acá in Argentina è un poquito complicato il tema del trabajo bastante como lo no, este covid no, nos vino a, a arruinar la vida de todos cerraron, lo veo cerraron, mucho, cerraron muchos locales si sí, también acá igual una epidemia fue de locales esperemos ¿Sí? que termine pero dicen que va eh, ya hay variantes de, del omicron oh. y no saben si la tercera dosis va a ser buena para el omicron entonces quieren hacer una cuarta como variante e nos van a pinchare cada mesi. Por encima, che la gente se empieza a enloquecer. Y en Bélgica, en Italia, en Francia, queman tutto. Sí. Salen a la calle, hacen barreras, se queman negocios. No sé en dónde en nos llevará. Pero Roma, in fondo gente che non se quiere vacunare. Acá, por lo menos, se están vacunando todos, la mayoría. Y sí, también acá, ma hay una minoría, no. Pero además, los que. Quieren trabajare, no tienen dinero. Eh, Tutte queste cuarantenas enloquecen, incendian Está todo. Ahí. O sea, eh, non lo sé. Se juntan entre todos los locos, se hacen un desmán. Pero Está también, ahí. uno che vive in un micro departamento y, y se vacuna, e respeta la quarantena e non trabaja, llega a un límite de quiebre, perché sí, a un sí. certo punto no sabe qué hacer. Sí, sí. Sí, ¿qué edad tenés? ¿Eh? ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos años? Eh, 53. Ah, bien. ¿Y vos? 34. Ah, bien, sos es más joven. Sí. Bien, eh, eh si querés ver mis vídeos, estoy en, vas en mi perfil de... Eh, de TikTok y está mi link de YouTube. Ahora me voy a meter a verlo. Ah, muchas gracias. Bueno, queridos, te mando un abrazo grande. Suerte, y seguí así vendiendo mucho. Así <risa> te va a ir gracias. mejor. Gracias. Ciao. Un abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo desde Roma. Bien, bien, che eh, linda live che terminò. Ora, eh, sto desde una ora acá en... en TikTok, 64% de carga en mis eh, en mi celular. E starete chiedendo perché ogni tanto parlo in inglese o parlo in spagnolo perché sono gli idiomi che so parlare logicamente poi ho messo la, la camera speculare e non mi, mi so filmare adesso ecco e perché mi seguono molte persone non so per quale ragione da, dai paesi di, pa di idioma spagnolo e inglese sarà che il mio profilo di TikTok è diventato così popolare da potermi permettere il lusso di farmi seguire da persone in Latino America e. Il regno unito <ride> e forse anche negli stati uniti non so o in qualche altra parte del mondo come prima era in non so se in dubai una persona qualcuno mi dice per un mio video land of urbez ha commentato complimenti bravo dopo devo andare a rispondere al commentario nel mio video di youtube e credo che sia un video che, che risponde e poi guardargli il video un video suo attualmente non mi segue nessuno Voglio aspettare altri tre minuti per non stra eh, scaricare la batteria del cellulare, avrei potuto fare una live in YouTube. Io non so che me ne viene da fare le live in TikTok, però, ecco, eh, la classifica settimanale. La classifica settimanale dei tic tisti non mi include e eh, non mi include perché bisogna avere eh, cioè a me mi mancano 21.800 diamanti raggiungere la posizione 99 e non so qua dice regalo per te rosa tik toc speciale ma io non so come mi, mi devo fare il regalo io ma, ma con che cosa mi faccio il regalo io Tennis, pallina da tennis, applauso. Non so la logica dei regali. Ci sono anche TikTok Universe 34.999. A ah, devo ricaricare allora. Devo ricaricare per farmi dei regali e... e salire di livello no non capisco allora se entro un minuto non entra nessuno in live io chiudo perché con solo due spettatori sono stato un'ora insomma poi ho fatto vedere anche i cani io non so Migliori spettatori e qui dice troverai gli spettatori che hanno partecipato alle tue live, ma io non trovo nessuno. Non trovo nessuno. Chi sono i migliori spettatori? gli spettatori migliori sono classificati in base al tempo di visualizzazione e al numero di regali. Nessuno mi ha regalato niente. E gli spettatori che inviano regali. Che valgono più monete, otterranno una posizione più alta in classifica. Gli altri migliori spettatori sono classificati in base al tempo trascorso. Cosa posso ottenere? Se mi, tra i migliori spettatori, i primi due spettatori verranno visualizzati nell'angolo in alto a destra. I primi 99 spettatori si appariranno nella classifica. ma vabbè c'è anche chi non vuole apparire come migliore spettatore mm. speriamo io di essere configurato come migliore spettatore ma adesso sono arrivato a zero spettatori ho sforato di un minuto quello che vi avevo detto che a mezzogiorno a, eh, alle 16.30 avrei smesso sono le 16.31 e niente e niente Adesso ho due spettatori, ma nessuno, nessuno, eh, bellezza, moda, live, attività, chat. E eh sì, questa è una chat. Nessuno che mi ha fatto regali. Nessuno che mi ha fatto regali, nessuno che mi ha regalato bonus. Nessuno. Nessuno, nessuno. Adesso c'è una persona, io de los apellidos intuyo che hablan castellano, por eso saludo con hola. Hola, che tal, come va? Bien. Io spero che la gente si involucre in la, la live. Se si no, sinceramente, ultimamente, non no c'è attività. Come mi live, non è male, non è malvada. Lista regalos. durata 46 minuti diamanti zero mannaccia ciao. Oh. vabbè avrei potuto fare in youtube ma non me la sentivo oggi non avevo argomenti e poi volevo sperimentare di fare finalmente una live di fare finalmente una live. E beh, ho preso 1400 mi piace, dai su. Vediamo di fare un match Hello, how are you? Hello, hello, hello. How are you? <laughs> <laughs> dil var, dil bilen var acaba. Ah, no, I speak English, Italian, and Spanish too. No, no, Turkey, Turkish. <laughs> ah, beautiful uh, Turkey. Beautiful country. I'm from Rome, Italy. <laughs> <laughs> it's uh, is beautiful to be happy. No. <laughs> we we have to do a match yeah <laughs> <laughs> Well. Okay. e così e eh, ho avuto, ho avuto la fatto una, una match insieme a una persona che non parla che non parla altro che turco e si è messa a ridere e poi aspetta devo trovare qua è difficile trovare le persone che che io conosco me ne suggerisce tante ma insomma alla fine eh... Nessuno che io conosco, certo. Perché in live ce ne sono poche. Devo basarmi sull'icona per vedere. Hola, saludos, desde Messico monterei Saludos. Saluto, Des... saluto desde Roma. E bueno, yo había dicho che cortava. Io soy di Roma, però se agregano persone dos a la vez. Eh, nadie si scrive a mi perfil. Les acuerdo che pueden ver mis videos di YouTube che io yo pongo subtítulos in castellano perché sono italiano. Y hasta ora ho he fatto 82 visualizzazioni totali, 51 minuti. Si se escrivono a mi perfil. Van a poter essere advertiti. Acá quiero invitar una persona, però, per un match. E y, y soprattutto, se acuerden che io pongo la subtitulazione in tutto video mio in castellano, perché io hablo in italiano video di youtube Questa live va a ser ultra larga in, in tic toc però non so come va non so come va a salire il cadrato de gladys 24 17 e... Non so come, io non so sé no se sé si dice con la invitazione o no, perché, porque... bueno, se ve che non no accetta. Eh... Tengo tre espectadores a los cuales agradezco di seguirmi. Però... No, no... se me, me tendrían que explicar en dónde ver las lives che se hacen en eh, TikTok. Però non las encuentro. A chi saluta lauti? Che non so se si parla inglese, castigliano, portoghese, italiano. E già già non so con chi sto parlando. Adesso mi segue solo una persona, un'altra persona. Sono scomparse le persone, ma è rimasto l'occhio con una. Migliori spettatori non ce ne sono, hanno tutti avuto un promedio piccolo. 87 persone adesso mi hanno seguito. Da quanto sto in live? 55 minuti. Muy bien. Otro 5 minuti si corto. Il sutra tiene che parlare inglese. Vili Sutra. E... Marvel. Eh, Pace Marvel, eh, poi è sparita. Ah, se facevo una live, erano le undici e mezza. 11:11 me, 11 ore e mezza che potevo fare in YouTube. Poi ieri, ieri sera volevo, volevo fare una live perché fino a 12 ore mi sembra che si possono tenere di live in YouTube. Ma in Twitch il tempo è limitato. Invece erano le 16.30. No, erano le, le 15.30 quando ho iniziato questa live qua. Adesso sono le 16.45. Ma io come promesso. Tra tre minuti mancano e io dico ciao belli anche se anche se beh se ci saranno dieci persone non taglio ma con solo 89 visualizzazioni adesso c'è zero visualizzazioni quelle che mi merito per essere voluto stare qua Invece di stare in YouTube. Comunque mi raccomando, a quanti riusciranno a vedere questa live, che io poi non so dove si carica la live. Andate nella descrizione, in BIOS di questo profilo TikTok e andate a, a fare clic sul link di youtube para quantos me siguen en castellano io pongo subtitoli a mis videos de youtube in castellano for everyone that follow me on english i put on my youtube videos english subtitles Basta, le persone entrano per un secondo e se ne vanno via. 91 visualizzazioni. Voglio sapere i benefici che ci saranno. Allora, hola, e lo. Buen fin de semana. Buen Hola, buen fin de semana. Buen fin de semana, querido cuenta secreta de ella hoy. Eh, si querés ver mis videos de YouTube segreta di YAHOI eh, teni che e la descrizione dei de miei dios di TikTok e fare clic en el link io mis videos les pongo subtitulo in castellano perché hablo en in italiano De hecho quisiera hacer un duet con vos. Pero. e Beh, basta e vediamo un po se riesco a fare una, una live Hello, Hello. come va? How are you? I'm from Italy and you? South Africa. Oh, beautiful country. Very beautiful. Thank you so much. Thank you. Um, you can see my YouTube videos. Go on my. Um, yeah. The description TikTok. Uh, I subtitle my YouTube videos on English because I speak in Italian. Ok, ok. Did you guys hear that? You must go check out his YouTube videos. What's your name? Uh, Santen Chan. Santen San San... San... Ten... What... Chan? Yeah, I'm Italian, but uh, the name is uh, Chinese. Chinese. <laughs> nice, very nice, very nice. Uh, we have a lockdown with COVID here because uh, there is the fifth wave. I, I I wish all this bad thing uh, will end a day. No, it's terrible it's terrible. It's so sad. But um uh, I don't know, this is my first live on TikTok. I do live, live on uh, Congratulations! I do live on, uh, I do live on uh YouTube, but uh, here is the first time. Well, my friend, I've got to go box somebody now. It was really nice meeting you. Say your name again. Ah, uh, Santen Chan. Uh, Santen you... Chan. See, uh, I can, uh, I find it uh, difficult to uh, locate my live on TikTok because I don't know where goes the live on TikTok. I can't see okay. it in a second. I can't yeah. see my life in a second time. I don't know why. That's strange. I don't understand why it's happening. Ah, yes. <laughs> uh, I well, thank you very little. much. We'll see you later. I've got to go, but I'll see you later. Uh we we'll Have a good weekend. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bene, allora ho approfittato a fare collionezzo parlando in inglese, eh, che poi come, come mi si vede, io credo che la gente crederà che questo è il mio vero aspetto. Partecipare nelle live eh, con questi co, co, co, co occhi ritoccati, insomma, <owej> faccio delle speranze.